Iniziamo subito, ti faccio una domanda molto semplice, come stai? Molto eh. bene, ciao a tutti, io sono Emanuele Garofalo, lavoro in Toscano dal 2009, ormai sono 11 anni e ad oggi sono il responsabile della filiale di San Giovanni della Toscano Sport. Come sta andando questa nuova esperienza? Perché comunque è una nuova esperienza per tutti. Bello, benissimo, benissimo, superati i primi due giorni, eh, diciamo interpretato questa fase, abbiamo da subito affrontato questo momento l'azienda da subito si è messa al nostro fianco questo ci ha aiutato tanto e ci ripeto dal 16 marzo abbiamo reso il nostro ufficio virtuale abbiamo imparato a utilizzarlo bene, oggi lo sfruttiamo nel giusto modo questo ha portato in questi due mesi a dei risultati anche importanti e inaspettati Qual è stato il tuo bilancio in questo periodo di smart working? Il mio ufficio ha prodotto un numero importante di incarichi abbiamo preso nel lockdown circa 12 incarichi tra virtual tour, wear e buy, abbiamo acquisito i mobili con l'aiuto dei proprietari, magari anche con abiti non formali, quindi in tuta, spesso anche in pigiama, siamo riusciti a stipulare, siamo riusciti a non far saltare trattative, anche grazie all'ausilio di tutti, proprio con Toscano, quindi di tanto. Ci è servito questa fase, sicuramente per gestire meglio i rapporti con la proprietà, eh, ci è servito tanto per approfondire i rapporti con gli affirenti, sicuramente ha sperimentato una nuova modalità di lavoro, quali sono le cose che ha appreso in questa fase e che utilizzerai anche tu? Eh, sicuramente questa fase ci ha portato appunto a sviluppare gli appuntamenti in piattaforma virtuale, io utilizzo, io utilizzo tantissimo Warebuy e attraverso l'utilizzo del virtual tour siamo stati in grado di far vedere immobili a tutti, andando a conoscere i clienti in una fase preliminare, prima ancora di andare a vedere l'immobile. quindi questo ha portato anche a una scrematura. E quindi sì, questo è un sistema che rimarrà sicuramente, noi lo adotteremo in futuro, quasi tutto. E trovo questo fantastico, lo trovo fantastico. Innanzitutto mi fa piacere sapere che comunque tutti questi strumenti vi sono tornati utili, concretamente utili, e che siano stati tanto apprezzati. In effetti ascoltare i vostri racconti è bello. Certo. È stato sicuramente un assist per noi. Ripeto, il 4 maggio abbiamo riaperto, ma preparandoci due mesi prima, quindi nel 4 maggio abbiamo ripreso un'attività già avviata, che non si è mai fermata. Poi siamo stati sempre operativi. La settimana prima abbiamo preparato le nostre sedi e qua sempre Applauso all'azienda che da subito impianza di sanificazione su tutte le nostre sedi, interventi mirati, siamo stati riforniti tutto ciò che serve per mettere in sicurezza noi e il cliente a cascata, quindi misure di sicurezza all'interno delle filiali, ognuno deve utilizzare la sua postazione, alla fine dell'utilizzo della postazione, igienizzazione della postazione, il cliente che entra in ufficio, proteggi le scarpe, non è dotato di mascherina, diamo la mascherina, all'appuntamento idem, diamo guanti, mascherina gel, se lo forniamo pure ci cioè siamo attrezzati, per fare la nostra attività in sicurezza è importantissima, nostra e del cliente. Ogni mattina misuriamo la nostra temperatura quando arriviamo in ufficio, questo è un controllo che facciamo anche per essere sereni tra noi, di tutto ciò che si era dato eh, virtuale si è andato a completizzare settimana scorsa. Cosa importante, adesso abbiamo riscontrato una fiducia massima da parte dei proprietari che si sono affidati a noi e nonostante il momento vogliono proseguire la loro attività con noi e sono rimasti sicuramente tutti quanti appena imprenditori, piacevolmente impressionati da quello che stiamo portando avanti. è creato un team con tutti i 60 proprietari di immobili e con le centinaia di richieste che andiamo a gestire. Questo è stato bello, creare proprio una squadra con la proprietà, creare un rapporto che va oltre il lato economico. Bisogna mettere in campo un po' più di pazienza, bisogna mettere in campo un po' più di Tempo, bisogna mettersi in campo anche personalmente. Se arrivano richieste di vendita, ma come vi state organizzando concretamente per gestire gli appuntamenti? Ne arrivano meno ma più di qualità. Però l'unico modo per fare bene attività è adottare tutti i protocolli che poi Ana ci ha messo a disposizione l'azienda a E attraverso appunto questi, questi protocolli stiamo ben gestendo gli appuntamenti. Ne facciamo di meno ma c'è molta più qualità. Siamo anche dotati di una modulistica adatta per questo periodo, quindi informando la persona che viene a vedere la casa, che abbiamo, stiamo adottando dei protocolli di sicurezza per tutelare noi e loro. Sì, L'azienda ci sta dando tanto, e anche come materiali. Noi abbiamo il materiale per noi e per i clienti, quindi siamo grado di fornire alcuni dispositivi di protezione individuale sia a noi che agli utenti. In questa esperienza lavorativa hai notato un cambio nelle esigenze abitative della gente? Cioè in qualche modo questa chiusura forzata ha fatto cambiare un pochino le scelte? Questa chiusura forzata sicuramente... Ha fatto cambiare tanto la richiesta, oggi abbiamo una richiesta di immobili che va quasi totalmente piani alti con spazio esterno o piani terra con giardino. Tutti stanno cambiando le loro richieste in questa fase, però la richiesta si sta muovendo quasi tutta sull'immobile più grande di quello da cui si viene e con spazi esterni. però Qual è la tipologia di immobile più richiesta in questo momento? In questo momento la tipologia di immobile più richiesto è l'attico o comunque un piano alto con spazio esterno. volta sempre lavoriamo su questo tipo di immobili, quindi abbiamo già in portafoglio con questo tipo di soluzione, diciamo che la richiesta che oggi il cliente sta facendo è quello che è il nostro immobile tipo di gestione, quindi abbiamo in portafoglio anche quel tipo di immobile, la richiesta è quella appunto, immobili mobili con spazio esterno e piani alti diciamo da voi arrivano molti, molte delle persone che si rivolgono a voi, si rivolgono a voi proprio per avere consigli, cosa consigli a chi deve vendere in un momento come questo? Allora, in questo momento abbiamo una fase di mercato reale, ancora viviamo una fase di mercato con dei prezzi veri, con delle banche che danno i mutui, i movie, e con notai che stipulano quindi a un venditore quello che oggi ci sentiamo di dire è che ad oggi la situazione è conosciuta, è reale, il mercato va avanti in questo momento ci vende il consiglio quello di vendere e di attivarsi appunto nella, nella fase vendita proprio perché non si sa nei mesi prossimi cosa succederà. Che cosa consiglia a chi deve acquistare? Consiglio la stessa cosa, in questo momento le banche erogano muri, che è una cosa fondamentale, i notai stipulano e quindi se sente non si prevede un abbassamento di prezzi, perlomeno io non prevedo una crisi di prezzi, e non una diminuzione del numero delle compravendite, ma sempre tutto era un sistema di, di, di qualità. Quindi quello che consiglio appunto è per muoversi nell'operazione di acquisto. Adesso abbiamo una situazione concreta, reale, che stiamo poi impastando perché la stiamo vivendo in prima persona. A questo punto, allora, cosa ti aspetti nei prossimi mesi? Cioè, come pensi che possa cambiare il mercato, la, il cliente eh, nei prossimi mesi? La domanda da 100 milioni di miliardi di dollari. Quello che mi aspetto nei prossimi mesi è sicuramente un mercato frizzante, un mercato che cambierà quello che noi possiamo fare sarà soltanto farci trovare in questa fase noi insieme all'azienda appunto, monitorando costantemente il mercato perché ad oggi eh, certezze non le possiamo dare, non ne abbiamo quello che sappiamo è che noi ci siamo e continueremo a avere il supporto a tutti i clienti per qualsiasi fase andremo incontro. Quello che so è quello di cui ho certezze che noi ci siamo, stiamo a fianco dei nostri clienti per affrontare insieme qualsiasi nuova. Va bene Emanuele, grazie mille per il tuo tempo, io ti lascio al tuo lavoro, ti lascio ai tuoi clienti e spero di incontrarci presto dal vivo, prossimamente magari. Per un caffè che sembra tanto facile, invece è in anche oggi. Grazie a voi. Buona giornata, presto.